Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash Io sono Sphere e in questo video siamo tornati qui a Fluxopoli Dopo aver visitato la zona Safari di Fuxiapoli, la parte appunto aperta per Kalos La nostra squadra di Pokémon è questa Gudra a livello 44, Greninja a livello 46, Noabat a livello 36, Talonflame a livello 43 E Hawlucha a livello 44, oltre al solito immancabile Pikachu a livello 71 Dobbiamo riuscire a tirare un po' su questo Norbat Quindi io met lo mettere davanti E inizierò ad allenarlo come si deve Detto ciò, quindi iniziamo subito il video Allora, bisogna, bisogna andare avanti Bisogna andare avanti lungo il percorso 18 E appena usciamo, incontriamo Clemond Blachial, tempismo perfetto Ho bisogno del tuo aiuto per qualcosa Aspetta, però È un buon moeddo per una battaglia Ok, chissà cosa ci doveva chiedere Che può aspettare per una battaglia, insomma Bunnelby contro Noibat. vediamo se Noibat riesce perlomeno a battere un Bunnelby. Andrei di. Uh, no, non riesce sicuramente a batterlo. Guardate lì che danni che fa. Sostituiamolo subito. Allora, lui userà probabilmente Wild Charge di nuovo, quindi io manderei Gudra per tankare questo colpo. Nel frattempo, mentre combattiamo contro Bunnelby di Clement, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi della serie fino a questo punto e iscrivetevi al canale per non perdervi ovviamente i prossimi caricamenti, andiamo di acqua tail e tiriamo giù Bunnelby. Condividete anche questo video sui vostri social ai vostri amici magari che potrebbero essere interessati ad in un videogioco di questo tipo, ma andiamo Talonflame. E useremo Acrobazia, che basta e avanza per uccidere Cespin. Spero. Perfetto. Luxray. Laxray invece è un Pokémon molto piuttosto. Molto molto piuttosto. E chi mando? mandrò Gudra, per forza. Tra l'altro devo vedere se posso insegnare Terremoto a Gudra. Non mi ricordo se l'avevo già fatto negli scorsi episodi. Se avevo già provato a vedere se appunto si può insegnare Terremoto a Gudra. Perché ritornerei molto volentieri Dragon Pulse Oh no, mi paralizza E mi usa pure comete Però dai, l'oltraggio è andato, buono Dai, non rimanere paralizzato, niente è rimasto paralizzato e si è pure confuso Dai, mannaggia, mannaggia, mannaggia Ma andiamo Pikachu allora Bella la musica sottofondo, eh E andiamo di Brick break. break. Perfetto, nuova batte a livello 37, Gudra al 45. Ed infine Deden, contro Deden io manderei Paulucha. E andrei di Poison Jab super efficace. Perfetto, abbiamo battuto Clemon. Aspetta un attimo, ci dice. Aspetta, fermo. Uno strano gruppo di uomini... Ha attaccato eh, attaccato Bonnie e non sono riuscito a trovarla. Attenzione. Per favore, aiutami a cercarla. È impazzito pazzito Clemon. Dove va? Bene, nel frattempo prima vado a curarmi i Pokémon. Sai, Clemon o Lem, non è proprio utile eh, distruggere la squadra del tizio che dovrebbe aiutarti a cercare tua sorella, no? Perché poi devo andarsela a curare. Non è proprio il massimo come piano, che ne dite? Non è che... Insomma, dovresti perlomeno curarmela la squadra, no? È un pazzito, guarda, è un pazzito, è un pazzito Dovrebbe essere qui da qualche parte Ma viene con me, lui? Sì, viene con me, solo che continua a muoversi a caso Ok, diamo un'occhiata a questo percorso Allora Non dovrebbero esserci Pokémon nuovi qui E qui sopra... uh Gente del Team Flare Parecchia gente del Team Flare Mmm, Manderei davanti con l'ucia Tempettor dovrebbe avere Pokémon di tipo Ac eh, Fuoco, credo Stiamo per dire acqua, vabbè <ride> E volevo vedere anche se posso insegnare terremoto Un secondo, eh Fatemi vedere tanto è qui Dai, dimmi che può impararlo Gudra Sì, lo può imparare, bene, glielo insegno subito eh, Togliamogli Dragon Pulse Tanto useremo oltraggio se ci serve una mossa di tipo drago Ecco fatto, Gudra sicuramente molto meglio con uh, il buon uh, terremoto E poi sinceramente io un ritorno lo insegnerei a Noibat Però devo vedere esattamente se è più un attaccante fisico speciale lui È speciale, ok, perfetto Perfetto, perfetto, perfetto È speciale, quindi devo insegnargli roba speciale Mmm... Tosto eh, tosto Perché non abbiamo troppa roba No beh, forse abbiamo Energy Sfera che potrebbe impararla Vediamo dov'è, dov'è, dov'è Energy Ball, eccola qua Energy Palla No, non può impararla, peccato Vediamo un po' se abbiamo qualcos'altro che potremmo insegnare Di overheat, Che sarebbe vampata, nemmeno Echoed Voice, forse sì Sì, Echoed Voice sì Però è solamente 40 di potenza, davvero scarso eh Round forse toglie un po' di più Round mi sembra toglie 70 60 vuol dire E round è meglio uh, Sicuramente meglio di morso Che tanto non useremo mai Ok Vediamo un po' se possiamo mettere di qualcos'altro Oltraggio? Eh. No, oltraggio è fisico Scold dovrebbe essere speciale non può imparare? No Può imparare un cavolo, sto cavolo di Noebat uh, Skydrop Quash, mm. Vediamo un po' eh Ball è speciale eh Però non può impararlo ovviamente no Vediamo vediamo vediamo Frost Breath? Nemmeno Posso trovare Nelle mosse interessanti speciali Flash Cannon non penso possa impararlo Punto Bubble Beam non credo sinceramente. Appunto. Zap Cannon non, non glielo insegnerei comunque ma non può impararlo. Air Slash tecnicamente lo può imparare. Però dovrebbe averlo già no. Ah no, Air Cutter. Air Slash è un po' meglio. Beh, togliamoglielo mettiamogli Air Cutter. Vai. Cioè mettiamogli Air Slash al posto di Air Cutter. Almeno un po' migliore. Poi vediamo un po', eh. Stemitragna non penso possa impararlo. Appunto. E poi mi sa che pure fisica. Eh, Waterpulse, non credo, sinceramente. Mossa di tipo... Ah, può impararlo Waterpulse. Non è che magari può imparare anche surf allora? Vedremo, eh. Shockwave. Che sarebbe onda shock, credo. No, non può impararlo. Hmm. Nel senso, Earth può impararlo? no? Può imparare, però, Hydro Pulsar, il che non è male. Sinceramente, Hydro Pulsar non è. Dark Pulse può impararlo, vediamo. Che questo non sarebbe per niente male. Uh, subito, subito. Dark Pulse, subito al posto di acrobazia. Intanto, Air Slash Ok. E, sinceramente, io un Water Pulse glielo insegno, dato che staremo per battere. Stiamo per affrontare. Dei Pokémon di tipo fuoco molto probabilmente eh? E un Water Pulse Non è male Quasi quasi di togliere round E di lasciare Water Pulse come mossa Ma si sì, dai togliamogli round Hyperfung lo tengo comunque perché potrebbe risultare utile in alcuni casi Abbassare subito a metà la vita dell'avversario E proviamo a combattere un po' col nostro nuovo Noibat Queste recrute del Team Flare Vediamo che hanno, ecco Pokémon non mi è mai piaciuto l'abbigliamento del team flare sinceramente questo vestito elegante no, non è molto interessante allora waterbills niente fall plane ha disintegrato mentre noi non riusciamo a fare abbastanza danno ok togliamolo subito abbiamo capito che non è cosa e mandiamo in campo volucia andiamo di flank press Golbat. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Gudra con fulmine. Non penso riesca a shottarlo, sinceramente, però bishottarlo sicuramente sì. Appunto. Non farmi tentennare, grazie. E abbiamo sconfitto la prima recluta del Team Flare, Ryan. Cambiamo Pokémon e mettiamo davanti. Beh, deve mettere davanti Kudra. Ci sta. Insieme a Lucia. Mm. Andiamo. Hold it. Chris, che manca su Walot. Beh, Terremoto e addio. Fa male, eh. Fa male il Terremoto. Non è stab, quindi non fa troppo male. Gudra non è un Pokémon che ha un attacco particolarmente elevato. Però fa male. Scraggy, contro Scraggy manderei Talonflame. E andiamo di acrobazia. Perfetto, abbiamo battuto anche lui. Proseguiamo. Not another step. Attenzione. Non un altro passo, ci dice Ralph. Con Krogank Che si becca un altro terremoto. Super efficace. E questa volta viene one-shotato. Oh, e eh, oh. Oh oh. Ed eccola qua la sorellina di Lem. Qui troviamo Incinerate. Anzi, Incinerate. Grazie per avermi salvato, Glacial. I think they are after a little green pokemon I found the other day. Attenzione, pensa che stiano cercando un piccolo Pokémon verde che ha trovato l'altro giorno. Non siamo riusciti a capire che Pokémon sia, tuttavia. Lo terrò al sicuro, non preoccuparti. Ora tornerò da Clemoto, ovvero da Lem. Grazie ancora. Perfetto, quindi possiamo proseguire. Sì, ora qui non c'è più un tizio del team Flare, ma c'è un Karateka che potremmo superare, immagino. Io però vorrei andare a prendere anche questo tipo qui. Come hai trovato questo posto? Eh, mi spiace caro. Io sono saltato letteralmente in testa a Jaden. Che mano in campo Scoriped. Che si beccherà un bel Artwake. Mm. Proviamo con oltraggio. Magari gli togliamo un po' di più. Buono, buono, buono. Livello 46 per Gudra. Finsir, che si becca un altro oltraggio. Vita al tiro ci ammazza, sì, vabbè, ci sta. Ci sta, ci sta. Ma andiamo in campo a questo punto. Proviamo con Noibat. Neanche è abbastanza veloce da tirargli un bel Air Slash e ucciderlo. No, niente. Noibat continua a morire, ragazzi. Cioè, finché non si evolve in Noivern, ne è praticamente inutilizzabile. Andiamo di acrobazia ninja. Asuka, lasciamo talonflame e andiamo ancora di acrobazia. Wicked, allora, prendiamoci questo strumento con una iperpozione. Speravo in qualcosa di meglio. Torniamo su. Pokémon selvatico, viene se a qualcuno di nuovo. Oh, bello Flireon, però ce l'abbiamo già. Quindi non è di nostro interesse. A questo punto torniamo velocemente a curarci i Pokémon. Non sto a tagliare perché il centro Pokémon è letteralmente qui. Quindi non c'è molto da fare. Di strana. E una volta curati i Pokémon possiamo proseguire. Proseguire lungo il percorso 18. E arrivare eventualmente al ponte mosaico Vediamo eh Se adesso riusciamo a fare tutto in questa parte mm, Adesso possiamo mettere davanti Noibat E farlo combattere effettivamente contro qualcuno Did I surprise you? No non mi ha sorpreso Ma forse perché si è cambiato prima Ero un tizio del coso Ah Greninja? Attenzione No assolutamente no contro Greninja no um, Tipo acqua buio Manderei Paulucha Quick attack va bene E andiamo di Flankress Water Shuriken ci colpirà da 2 a 5 volte 3 volte va bene Flankress ha fatto malissimo a Greninja Malissimo No abazzarla a livello 39 finalmente Paulucha invece a livello 45 i come from the ninja village it is close to here attenzione raggiungeremo un villaggio dai ninja allora mandiamo in campo talonflame e nel villaggio dai ninja potremmo prendere qualcosa di molto interessante eh? sfidiamo questi due in doppio qualcosa che sono sicuro molti di voi stanno aspettando dall'inizio di kalos mandare in campo greninja e Venusaur. Perché un ninja dovrebbe avere Venusaur come Pokémon? Non facciamoci domande Allora, andiamo con Air Slash su Venusaur E Acrobazia, sempre su Venusaur Facciamo il doppio focus Every eh, non è morto di pochissimo Abbiamo fatto bene a fare il doppio focus su Venusaur Nuova battaglia a livello 40 Vorrebbe imparare Screech, che sarebbe essere Dio No, grazie e Talonflame al 45 Ora tocca colpire Greninja, Che ha appena fatto Tra l'altro Doppio team Quindi sarà tosta Buttare giù quel tipo Andiamo ancora di Acrobazia Night Slash mi ha One shotato Noibat L'avremmo forse ucciso? No perché con Hyper Fang Avrebbe tolto Metà de degli HP attuali Quindi non credo Allora Mandiamo ma a questo punto Ho Che deve farsi un livellino e andiamo di acrobazia e acrobazia, doppia acrobazia. Attenzione, Water Shuriken, molto veloce con la graninja. Fortunatamente ci colpisce solo due volte e riusciamo a tirarlo giù. Perfetto. Ah, qui abbiamo altri allenatori. Mi mm, farei resuscitare a questo punto il buon eh, il buon tipo qui. Noibat. Ecco fatto. E darei una curatina ai nostri Pokémon, senza tornare al centro Pokemon. Basta... Ecco, bastano un paio di pozzoncine così. Qui dentro entrateci, perché è molto importante che voi entriate e mettiate Greninja al primo posto. E parlando con questo ninja... Long have I waited for the perfect Greninja to appear. Ho aspettato a lungo, affinché il Greninja perfetto apparisse. Magari... Sarà il tuo? È lui! È proprio lui! Lasciami sbloccare il suo pieno potenziale! Sì. Tu e il tuo Greninja ora avete un nuovo potere insieme. Usatelo per bene. Ma... Ha cambiato qualcosa effettivamente? Non dovrebbe darmi uno strumento lui? Vediamo. Non dovrebbe darmi tecnicamente uno Shuriken? Beh, lo proviamo a questo punto in, subito in questa battaglia. Diamo un'occhiata, eh. Diamo un'occhiata, perché se non sbaglio, lui avrebbe dovuto darci uno Shuriken. Per poterlo far diventare in forma grinja di Ash. Vediamo. Ma a me non sembra cambiato, sinceramente. A ah, voi sembra cambiato? Non è che magari è un bug? Eh? Non saprei. E non mi sembra particolarmente più forte. Prima Vediamo eh! Perché se faccio summary È un Greninja normalissimo Defeating a foe, let's it become Ash Greninja Ah quindi magari prima deve Sconfiggere un nemico Per poi diventare appunto Il Greninja di Ash Quella forma lì eh. Proviamolo proviamolo Intanto abbiamo, abbiamo trovato questo PP up. Tu sei un allenatore di Mika e almeno due Pokémon, così almeno posso provare questa cosa. Ok, due Pokémon. Vediamo. Il primo è Stunfisk, quindi non proprio l'ideale per Greninja. Però se la caverà, va di Dark Pulse. Ancora Dark Pulse. Di Water, va bene. Dai, la precisione che è calata. Che palle. Um, andiamo di superpozione Tanto questo turno è sprecato Ecco E ora colpiscilo però, grazie Vediamo se può ora diventare il Greninja di Ash Ecco, ecco, è diventato carico Ed è diventato il Greninja di Ash, eccolo qui Trovato finalmente Flycon, lasciamo Greninja E andiamo di surf dai, ha fallito di nuovo. Bug Bats, va bene. Surf. Ok, mi aspettavo più forte, sinceramente. Andiamo di Water Pulse. Però, finalmente abbiamo il Greninja di Ash. Che immagino sia una sorta di mega evoluzione, quindi dopo la battaglia torna normale, no? Vediamo. Summary. Sì, ok, dopo la battaglia torna normale. Però abbiamo finalmente visto il Greninja di Ash. Pokémon che molti di voi stavano aspettando fin dall'inizio, vi vedevo nei commenti, no? Ash forma... e Greninja forma Ash, Greninja si sì, vedrai Greninja Eccolo qui finalmente Allora, mettiamo Polucia come secondo Pokémon in caso nel caso di una lotta in doppio E andiamo a sfidare questo Karateka I will crash you, ci dice Va bene, crashami. Ma nel campo Weavile E ne abbiamo Noibat, non è l'ideale questa cosa non è per niente l'ideale, cambiamo immediatamente Pokémon e mandiamo Olucia. Anche Olucia non è l'ideale, però d'altronde. Poi il tipo ghiaccio, questa squadra lo soffre tantissimo. E cioè sono tutti deboli al tipo ghiaccio, è una cosa assurda. E infatti vengono disintegrati. Cioè, se ci fate caso, Olucia è debole al tipo ghiaccio. Novat è debole al tipo ghiaccio. Gudra è debole al tipo ghiaccio. Eh, Talonflame è normale al tipo ghiaccio. Quindi useremo lui. E Greninja è l'unico che. Resiste, tipo ghiaccio, l'unico di tutto, tra tutti. Andiamo di Flame Charge. Vai, ancora Flame Charge. L'importante è che Noibat continua a prendere punti esperienza. Per poi eventualmente evolversi. Allora, altra allenatrice? Sì. Vai, sfidiamola. Stara. Questa è italiana Grambul, Tipo Lotta Folletto forse Ok con Intimidate mm. Mm. Usiamo Super Fang Tiriamolo giù a metà vita Ok lui inizia con Rage Io poi andrei di Airy's allora Azz Ho fatto malissimo Andiamo di Gudra Rage non ci farà nulla, perfetto, e andiamo di Acquatail. Poi The Den. Cambierei Pokémon e manderei Olucia oh, se solo fosse vivo. Eh, ta no, volevo mandare Talonflame. Ho, ho premuto B per sbaglio. E a questo punto lo tiriamo giù con Earthquake. Addio, The Den. Ok. Prendiamoci questo strumento, E3max E lì finisce il percorso. Ma come, come si può arrivare qui sopra? Cioè, quel tipo lì è incastrato? Forse dal basso. Forse da Coreway Town si può arrivare su. No, quel tipo è, è incastrato là sopra. Non potrà mai più scendere. Andiamo una curata un attimo ai nostri Pokémon. Poi voglio tornare a vedere un po' come la situazione di sopra. Perché magari mi sono perso io. Un passaggino, eh. Vediamo su. Perlomeno ora i Pokémon curati. Ma non mi sembra di essermi perso nulla. Ah, get over there, don't worry. Lui, lui salirà lì. No, mi sa che è tipo un meme che hanno messo qui. Cioè, è il tipo che non... È il tipo che non... Che non riesce a scendere, how do you scale? Di Sì, infatti. Però possiamo sfidarlo. Ok, possiamo sfidarlo. Se aspettiamo che arrivi allo al bordo e gli parliamo, ma nel campo Stamfisk non abbiamo Noibat. Ok, sono dei livelli uguali ora. Per me, però, Stamfisk tira un attacco di tipo elettro e ci distrugge Noibat, sicuro. Quindi cambia Pokémon e mandiamo Gudra. Così almeno Noebat salirà a livello 42 A che livello si evolve Noivern? C'è Noebat in Noivern. Che non ricordo di preciso Usiamo Earthquake che è super efficace Electric Terrain Ok E andiamo poi di oltraggio Noebat a livello 42 Flygon che si becca un oltraggio E eh, mi spiace Flygon Super efficace, addio Perfetto uh, Get over there, don't worry Sì, sì, questi sono Tutti tutti incastrati nei loro Nelle loro scalate A questo punto, ragazzi, direi di andare A curare i nostri Pokémon Eccoci qui Ecco, fatto